Il caffè, uno dei beni di consumo più diffusi, presto potrebbe diventare merce preziosa per l'innalzamento delle temperature. Solo una specie originaria della Sierra Leone sembra resistere al caldo torrido, potrebbe essere questa la varietà più diffusa in futuro a discapito di quelle sinora coltivate. A danneggiare maggiormente la biodiversità sono proprio i sistemi alimentari. Coltivazioni e allevamenti intensivi, globalizzazione abbandono della stagionalità, il pianeta e il clima sempre più a rischio per le nostre abitudini a tavola. Pensare di mangiare fragole d'inverno in o arance in estate vuol dire forzare la natura a fare delle cose che normalmente non farebbe oppure importare questi prodotti dall'altra parte del mondo con un impatto enorme per l'ambiente e gli ecosistemi naturali. Il mondo ha bisogno di cibo e la scienza viene in aiuto. Per soddisfare il bisogno di nutrienti si selezionano varietà di grano ricche di zinco per popolazioni con diete carenti, mentre intere colture presto potrebbero migrare verso altre latitudini. L'Italia e il bacino del Mediterraneo sono considerati degli hotspot climatici, delle aree dove la crisi climatica si manifesta con ancora più forza. Il rischio che nei prossimi anni... Non potremo coltivare alcune delle eccellenze made in Italy nel nostro paese e anzi saremo costretti a spostare alcune coltivazioni in Nord Europa.